Allora, una domanda anche, appunto, che appunto vi volevo chiedere se eh, diciamo, questo libro nasce a, da un progetto personale, da subito, io scrivo per pubblicare, oppure è stato un qualcosa di divenire? Ecco. Quando io parlavo della passione ne parlavo perché in prima persona mi sono colpito così, cioè io scrivo per pubblicare, per vendere. fare, impiantare, credo di piacere, eh, farla bene, non, non ci perderei il tempo, diciamo così. Ovviamente poi scatta la voglia di rispondere a quello che è scritto e di comunicare, se si vuole comunicare qualcosa, cioè, di provare a, dare, a dire la propria su delle cose che magari sono E, non altri. e questo ricordatelo per tutto quello che farete, perché se fate le cose per voi stessi, vi andranno anche agli altri. Ovviamente se ci mettete tanto, lavorate, tutto. questo non è un progetto facile. Io ho impiegato cinque anni, solo un editore che non mi chiedesse dei soldi per pubblicare un libro. Io non so come lo so dove sapete sulla pubblicazione dei libri perché è uno sconosciuto, che non conosce persone famose, e che non hanno molti soldi, però se il per caso voi sapete come già ci che si deve per forza pagare non è vero, a chiunque ve lo dice non vi vedete. perché la via normale per pubblicare un libro non è pagare, è essere pagati, perché voi date la vostra opera, il prodotto del vostro disegno, l'editore o investimento. investe tutti voi e se investe tutti che ci crede, che sa che riceverà un profitto perché ha creduto in un prodotto valido che ha gestito che sarà. Poi ovviamente un piccolo autore, un piccolo editore che non ha grandi capacità, cioè grandi possibilità economiche di farsi pubblicità, di girare, di farsi vedere un po', quando va a farsi in quattro, questi piccoli editori per esempio non fanno gli editori nazionali, non si fanno i consiglieri l'editore, questo è il primo per vivere in un altro consiglio. Devo anche di maschere, però è un anno che è stato pubblicato il libro vi posso dire che in un anno ho risposto tantissime esperienze belle utili, ho fatto molti passi avanti e conto presto di fare un mestiere. adesso è già un anno al libro successivo sì, c'è un libro che ho finito. un pochino più grande sperando di avere una maggiore istruzione da subito in modo da praticare un pochino meglio per il futuro del territorio. dell'editoria non è molto semplice ma non è primico, cioè, no? Quando pensiamo che mi pensiamo che il trine della mia vita seguire i sogni, ovviamente con la consapevolezza che ci sono difficoltà, che bisogna faticare, eh? che non si pensi che si chiama un editore e si viene subito, si chiama fondatori, perché la fondatori non ti dà assolutamente resta né da nelle né dalle grandi istituzioni, per fare i lavori. Quando lei si approccia a scrivere un libro, ha una storia già ben chiara o è una bozza e poi man mano te lo chiarisci nel tempo, fino alla conclusione? E poi dopo po lì libro... delle linee di vita, ho un'idea che ha un inizio, un vago svolgimento e una fine. Mm -hmm. Di solito bisogno di queste tre cose, naturalmente di un'idea di base che mi piaccia. Scantare qualcosa, scatta qualcosa in te come però allora è come se scattasse, poi ti una lampadina e dice ok, questa storia sono capace di scriverla bene e di metterci il cuore per la testa. Quando non la bene aspetto di solito, lascio delle idee a poi ti abitiamo, a volte mancano gli eh, stimoli esterni o le esperienze, allora aspetto che siamo tua. Di solito si scrive una varia idea, dopodiché non so cosa succede. <ride> Io inizio a scrivere, eh, di solito l'inizio è quello che avevo previsto, lo svolgimento non si è notato. Parti da un'idea, eccetera. Pensi che possa essere utile anche proprio nello sviluppo di una persona, miglioramento della vita di una persona, poter mettere per iscritto delle sensazioni, dei desideri, se questa cosa può essere utile nell'evoluzione proprio di una persona. Sì, sì, assolutamente. Ma penso che molti anche in psichiatria, quando giocano per varie sia a, a, capire sospersi e a sfogarsi. Per io per molti modi è un modo per tirare fuori delle cose che magari neanche immaginiamo di pensare, di gli credere, di provare e di vederle e di prendere. è normale questo ovviamente per i modi non è Temi come autori eh, il mio preferito è che eh, vado per la capacità davvero di scrittore Ci cioè, al di là del genere della mano mi interessa io tanti ho dato anche mi piace perché è da fare